Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video ragazzi Oggi vi spiego dove trovare questa cenere di guerra Pioggia di frecce molto letale Ve lo garantisco, molto letale E questa pioggia di frecce Non garantisce affinità con un armamento Ma conferisce la seguente abilità: Ecco co come funziona Allora Con l'arco seguito da una posizione bassa Come potete vedere E poi prepara l'arco Inondando così di frecce il nemico che abbiamo davanti Adesso vi porto a trovare questa genere di guerra molto semplice perché prima di andare a trovarla dobbiamo prima fare una piccola missione una missione molto molto semplice quindi non ci vorrà nulla dirigetevi alle terre di Kaelid qui alla serie della città della stregoneria uh, dirigetevi da questa parte e recuperate questo quadro questo quadro esaminatelo prendetelo, fate quello che volete basta che toccate questo quadro e una volta preso, dobbiamo uh, andare in un altro posto, quindi il posto dove uh, prendere questa cenere di guerra. Quindi dirigetevi uh, qui all'albero. Fate il giro girotondo cioè, intorno all'albero e poi scendete qua sotto. Mi raccomando, fate molta attenzione se volete saltare facendo parkour. Fatelo, ma tanto morirete di sicuro. Quindi prendete la capretta, fate i salti da veri professionisti. qua. Questo è il salto della morte. Adesso vi faccio vedere, eccolo qua. Eh. Scendete piano piano. Mi raccomando, eh, se schiattate dovete rifare tutto da capo. Eh. Sono morto quattro volte qua sotto un'altra sorpresina che può farvi comodo c'è un gigante là il guardiano di pietra se volete ammazzarlo citetelo io non ci riesco non lo so perché è un infame bastardo e quindi se volete ammazzarlo fate pure ditemi anche cosa vi troppa eh. scendete qua sotto Proprio qui, apparirà il tizio seduto sulla sedia. E ci lascerà, così, la cenere di guerra. Pioggia di strade, vabbè, la pioggia di frecce. Quindi, grazie a tutti per questa visione. Se il video vi è stato utilissimo, vi consiglio di lasciare like, iscrivervi al canale, attivando anche la campanellina. Comunque, le frecce di Radar con questa cenere di guerra, è mamma mia bellissima veramente bellissima quindi grazie a tutti per questa visione ragazzi e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao